Succede qualcosa di brutto e inaspettato e incominciamo a farci delle domande non siamo preparati ad avvenimenti spiacevoli un lutto, la fine di una relazione la malattia nostra o di qualcuno che ci è caro così ci si affida a chi dall'esterno può aiutarti a buttare fuori e a metabolizzare ciò che hai dentro dandoti magari consigli, strategie, modalità di pensiero più positive ma soprattutto cerchiamo di affidarci a chi ci possa ascoltare gli psicologi nelle loro sedute hanno davanti ogni giorno persone che gli raccontano questo e quello Che magari piangono e ridono contemporaneamente Devono sentire mille storie, coinvolgimenti, situazioni E si nutrono di informazioni personali di ogni genere A nostro modesto parere Lo psicologo migliore forse è quello in grado di ascoltare senza commentare più di tanto Quello che non è interessato al tuo passato Non sta a sentire i perché o cosa ti hanno portato da lui o da lei Prende atto che in quel momento sei lì a parlare senza volerne sapere le motivazioni e tanto gli basta il cercare pareri o opinioni dall'esterno aiuta solo a momenti perché ne parli apparentemente stai bene in quel momento ma quando tornerai ad essere solo tutto ritornerà come prima o peggio perché quella valvola di sfogo che hai utilizzato per tentare di far andare via il dolore si abbatte su di te moltiplicata per mille volte certamente nessuno per fortuna è uguale a te ma le compagnie migliori Sposano il tuo modo di essere naturale, senza giudizio né negativo né positivo. Ti danno la possibilità di condividere con loro tutto, se lo vorrai. Non ti faranno domande e soprattutto non ti daranno risposte. Piano piano capirai che nessuno ti conosce come ti conosci tu. Nessuno è in grado di indirizzarti verso una strada piuttosto che un'altra. Nessuno può. Solo tu puoi, se lo vuoi veramente. Ma bisognerebbe farlo a modo proprio. Solo parlando con noi stessi, andando nel profondo si può avere chiarezza su tutto ciò che bisogna fare ora. Quel che è stato, è stato e basta. Ogni singolo passo della tua evoluzione ti ha portato fino a dove sei ora. Sei solo tu a poter decidere come e se cambiare o accettarti per come sei e attendere quello che accadrà. Questa, secondo noi, è la via migliore. Ecco perché parlare a se stessi o scrivere i propri pensieri, le proprie intuizioni, non è affatto sintomo di pazzia. Anzi, al contrario, è segno di esplorazione, di scoperta, di crescita. La perfezione e la normalità non esistono. Nessuno è perfetto e nessuno è normale. È quello che ti vogliono far credere. Esiste un mondo in cui invece ognuno di noi è unico e impara a seguire se stesso senza il terrore di essere giudicato. Solo il tuo psicologo interiore può portarti al tuo destino. Non continuare a dirti che non vai bene. Fai la tua vita a modo tuo. Non farti domande e non decidere subito. Prenditi cura di te e non pensare troppo fatti guidare dal vento che è dentro di te non trasformare ciò che ti sta accadendo in violenza su di te o sugli altri accogli e rimani a guardare te stesso a come il tuo sé interiore reagisce prima o poi ti farà trovare la tua via e solo la tua ascolta il tuo psicologo interiore e la tua strada comincerà a sorgere spontanea